Nella Repubblica Centroafricana, al visitatore, avviene un po' come nel racconto del Gatto delle Sette Leghe nelle regioni dominate dal Marchese di Carabas. Tutto vi parla del generale Bocassa, tutto appartiene al generale Bocassa, tutto trasuda il generale Bocassa. Le donne portano il ritratto di Bocassa, Presidente a vita della Repubblica, dipinto sul perizoma, sul sedere e sul ventre. I cartelloni dei cantieri edili si richiamano a Bocassa. La frase «Operation Bocassa» è visibile dappertutto. Siamo dunque nel linguaggio dell'efficienza. Operazione è una parola che accomuna i dittatori e ai produttori di automobili. Nel caso di Bocassa, una delle operazioni Bocassa più riuscite è il suo palazzo privato. È un'operazione Bocassà che serve poi a Bocassa per meditare e mandare ad effetto tutte le altre operazioni Bocassà che vengono messe in atto tutt'intorno intorno alla Repubblica Centroafricana. Infine, grazie a Bocassa, secondo le sue stesse parole, la Repubblica Centroafricana, circondata da stati, ora socialisti e ora capitalisti, prende il meglio di tutti. Ma il meglio che cos'è? Se non il culto della personalità di Bocassa?